Ciao ragazze, ben trovati in un nuovo video! Oggi impariamo a fare questo sacchetto a forma di carota o carota bag ideale per mettere sorpresine, cioccolatini o uvette in vista della Pasqua con i nostri bambini Siete pronte? Vediamo che cosa ci occorre Come potete vedere poche cose Innanzitutto ci serve del nastro verde Io l'ho scelto di raso State all'incirca su 30 cm Non fate caso al mio video perché io alla fine mi sono ritrovata con poco nastro. Voi state tranquillamente sui 30 cm e non sbagliate. Vi occorrono due quadrati di stoffa verde da 15 cm per 15 cm e due rettangoli di stoffa arancione da 15 cm per 18 cm. Comunque non preoccupatevi, nell'info box vi segnalo tutte le misure. Siete pronte? Partiamo! Andiamo a fare un piccolo orlo sulla stoffa verde, sui nostri due quadrati, in tutti e due, solo da un lato. Quindi voi se preferite imbastite, io preferisco sapete, usare gli spilli, andiamo a creare proprio un piccolo bordino che ci servirà come parte superiore della nostra carota. Tentate di essere come sempre il più precise possibile, però se fate un pasticcio non vi preoccupate non ci vuole precisione assoluta andiamo sotto macchina a cucire i nostri due orli adesso andiamo a formare la carota quindi prendiamo la nostra stoffa arancione e eh, andiamo a misurare a piegarla in due esattamente a metà sul lato lungo andiamo a misurare 3 centimetri dall'alto adesso dovremmo unire questo punto alla punta qui sotto che si crea appunto si è creata nella piega adesso a me non, non va il righello magicamente ho creato il triangolo ma ve lo faccio rivedere bene qua, non temete allora pieghiamo a metà la nostra stoffa prendiamo il righello più lungo <ride> e sul lato lungo misuriamo dall'altro 3 cm dall'alto, non dall'altro <ride> e andiamo a congiungere questo punto con l'estremità inferiore della piega in questo modo creiamo una linea andiamo poi a tagliare questa parte quindi andiamo a spinettare in modo che la, la stoffa non ci sgusci via e andiamo a tagliare proprio dove abbiamo disegnato non vi preoccupate anche qui se il lavoro non è preciso se vi vengono i bordi un po' sfalsati, tanto che una volta che li svoltiamo non si vede niente Ecco fatto, andiamo ad aprire la nostra eh, carota e magicamente abbiamo ottenuto anche il secondo triangolo. Adesso dobbiamo cucire la parte verde sulla parte arancio, tenendo conto che la parte che abbiamo cucito, quindi quella che abbiamo, di cui abbiamo fatto prima l'orlo, deve stare in alto. Quindi giriamo le soffre, sapete che dobbiamo cucire sempre dritto contro dritto, mettiamo al dritto, dritto e contro dritto le due stoffe, giriamo il nostro quadrato e andiamo a cucire il lato, andiamo a far combaciare il lato della stoffa verde che non è stato urlato con la stoffa arancione e andiamo a cucire. Eh, se fatele combaciare bene, se non, come in questo caso, sborda un pochino, non temete, andiamo semplicemente a rifilare non è uno di quei lavori in cui occorre essere veramente precisissimi quindi andiamo a mettere uno spillettino e cuciamo questa parte la stessa cosa la facciamo per l'altra carota quindi dritto contro dritto la parte con la cucitura la mettiamo verso il basso andiamo a far combaciare i due lati insieme e mettiamo due spiglie a fermare le stoffe sotto macchina magicamente ecco cucite le mie due stoffe vi consiglio a questo punto di andare a stirare perfettamente le cuciture questo ci aiuterà ad appiattirle soprattutto nella seconda fase del nostro lavoro perché dovremmo, è la parte un pochino più difficile e complicata della nostra carota dovremmo infatti unirla quindi metteremo dritto contro dritto facendo combaciare le due carote e andiamo a cucirla io le ho stirate come vedete e adesso andiamo a sovrapporre dritto contro dritto le due parti abbiate cura di far combaciare le due cuciture in modo da non avere poi una carota sghimbescia dobbiamo cucire questa parte la parte obliqua della carota, questa parte qui e questa e lasceremo aperta questa parte qua che sarà poi il buco, la parte dove andremo a inserire i cioccolatini. Iniziamo a fare un punto zigzag e facciamo tutto il perimetro a zigzag. Dopodiché ripassiamo sotto al punto zigzag con un punto dritto, in questo modo la carota sarà resistente e non si aprirà con il peso dei cioccolatini. Ok, togliamo gli spilli, andiamo a togliere poi quelli che sono i fili in eccesso, come sempre, per avere un lavoro più pulito. E andiamo a risvoltare la parte verde ripiegandola su se stessa e quindi dividendola a metà, come sto facendo io qui è un pochino la parte più difficile perché appunto andremo poi a cucire questa parte quindi tentate di ripiegare eh, questa parte verde e eh, vi consiglio di stirarla in questo modo la appiattirete, la carota sarà un pochino più uniforme ed eviterete grinse durante la cucitura quindi sistematela meglio che potete adesso dobbiamo fare due cuciture lungo questo lato questo creerà ehm, il nostro il passaggio per il nostro nastro quindi state larghi e fate due cuciture dall'interno adesso vi faccio vedere come apriamo leggermente la nostra carota andiamo sotto macchina e infiliamo la carota Sotto al piedino della macchina in questa maniera, e con molta pazienza andiamo a cucire. A fare la prima cucitura all'incirca io sono stata a mezzo centimetro, bastate anche qualcosina in più sopra la cucitura che avevamo fatto inizialmente. Che qui non si vede, però eh, vedete, non si intravede, ecco, diciamo. Quindi, con molta pazienza tendendo bene la stoffa, fate tutto il contorno della vostra carota tentando, tentando di andare più dritte possibili. Fate attenzione sulle cuciture laterali perché si possono formare grinze. Adesso andiamo a fare la seconda cucitura, quindi ho tagliato i fili e vi faccio vedere, andiamo a fare la cucitura in questo punto, andando a ripassare sulla cucitura che avevamo fatto all'inizio, quindi sfruttiamo quella come guida. Anche qui tendete bene la stoffa in modo da non fare grinze anche se adesso sarà un pochino più facile perché la carota è un pochino più stabile e andiamo a ribattere la cucitura in questo modo avremo creato il, praticamente il corridoietto dove far scorrere il nastro ecco fatto, vedete la mia cucitura? adesso andiamo a infilare il nastro quindi lo tagliamo a metà piegate il nastro in due e tagliate a metà e andiamo a infilarlo all'interno della nostra stoffa usando una spilla da baglia oppure l'apposito attrezzino ecco però prima apriamo lateralmente con questo attrezzino andiamo a tagliare le due eh, cuciture che abbiamo fatto un pochino in modo da poter permettere alla spilla di baglia, da baglia di entrare quindi prendiamo la nostra spilla da baglia infiliamo il nostro nastro e andiamo a infilarla, io qua ho litigato un po' perché come al solito sono stata un po' strettina e dopo circa sei mesi sono riuscita a fare tutto il giro della carota ecco fatto adesso andiamo a unire le, i due nastri con un nodino anche qua ci ho messo circa 6 mesi a farlo, perché ovviamente vedete che a me è venuto corto, ma voi con la misura che vi ho dato all'inizio, state tranquilli, mi viene più lungo. Adesso non vi resta altro che ehm, stirarlo se volete, eh, pulirlo dalle vari fili in eccesso e riempirlo di cioccolatini. È davvero un'idea carina secondo me per i bimbi. Potete fare anche una parte di cioccolatini e includere dentro una, una sorpresina o uh, un coniglietto, non lo so, le uova. Vedete voi, potete riempirle come volete. È proprio una bella idea per Pasqua. Io penso che la regalerò a mia suocera quando usciremo per il pranzo Pasquale. A questo punto abbiamo finito. Tirate i due nastri e annodate la vostra carota. Ed eccola qua pronta, fatta, finita a me piace tantissimo questa idea lo confesso, mi sono divertita tanto e ho mangiato anche tanti cioccolatini e spero che anche a voi sia piaciuto questo video e, ehm, e che abbiate trovato carina l'idea io qua metto qualche altro cioccolatino per fare le foto, Beh, ho fatto le foto su face, per facebook questo era aperto, l'ho buttato e, e niente, spero che vi sia piaciuto questo progetto e ci vediamo al prossimo video un bacio, ciao!